Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, indagini anche nell'Aretino, 100 i finanzieri in campo per smantellare quella che gli inquirenti hanno definito un vero e proprio hub dedicato al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Siena hanno appunto toccato anche il nostro territorio. Lo scorso 6 marzo le fiamme gialle hanno controllato in Val di Chiana le posizioni di alcune badanti che lavorano presso le famiglie secondo gli inquirenti è emersa l'esistenza di un gruppo criminale strutturato e composto da sette persone di cui cinque sodali e due collaboratori esterni dedito appunto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'impiego di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno in tre sono stati arrestati c'è allarme nella categoria degli orafi per l'ultimo assalto, l'ultimo soltanto in ordine di tempo, alla Jessica Jewels e adesso è stato chiesto un incontro al prefetto. Qui è una successione di eventi drammatici, quindi le viviamo con apprensione, le viviamo con apprensione tutti i giorni perché.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 Rubano 18 euro in un McDonald's del nord Italia, poi questa coppia di ladri è stata invece fermata e arrestata dalla polstrada di Battifolle. Sono stati traditi dall'odore dell'auto, un pungente odore ferroso proveniente dalla BMW usata per la fuga, probabilmente dovuto all'operazione di scasso di una cassaforte. Sono stati così arrestati dalla Polstrada di Arezzo i due presunti autori di un furto da ben 18.000 euro ad un fast food McDonald's a Verona avvenuto la scorsa notte. I poliziotti hanno fermato l'auto con targa straniera che stava transitando lungo la carreggiata sud della 1 nei pressi di Lucignano. Gli agenti hanno subito costato. Dato che a bordo non c'era solamente il conducente come sembrava all'inizio, ma sul sedile posteriore, completamente sdraiata, c'era un'altra persona che dormiva. I due, un quarantenne ed un trentenne, già noti alle forze dell'ordine, avevano uno strano odore nei vestiti, così gli agenti hanno deciso di andare a fondo e controllare persone ed auto. All'interno del bagagliaio era custodita una grossa borsa contenente diversi attrezzi utili allo scasso ed un capiente marsupio pieno di contanti, ben 15.260. 75 euro suddiviso in banconote di vario taglio. Dai successivi accertamenti è emerso che presso il McDonald's di Villa Franca di Verona era stato forzato l'ingresso, scassinata la cassaforte e asportato il contenuto pari ad oltre 18 euro. Forse una parte del maltolto potrebbe essere già stata consegnata ad un complice, un basista del quale è in corso l'identificazione, spiega la Polizia di Stato. Siamo alla cronaca giudiziaria, il ricorso avanzato dalla procura di Arezzo e dall'unico condannato Alberto Rigotti è stato accolto. Prenderà il via in corte d'appello a Firenze il prossimo 5 maggio il processo di secondo grado per il crack di Banca Etruria. Appunto, La data è stata fissata, la sentenza di primo grado. Lo ricorderete, fu pronunciata il 1 ottobre del 2021 dal Presidente del Collegio Giovanni Fruganti un solo condannato, appunto Alberto Rigotti, alla pena di sei anni. Adesso tutto passerà alla Corte fiorentina chiamata ad esprimersi in merito appunto alla sentenza di primo grado che potrà essere confermata o invece riformata. Adesso invece parliamo di Legionella, c'è allarme nel territorio retino dopo i due casi che hanno interessato altrettante strutture sanitarie e dopo anche l'annuncio di Estra, in questo caso non ci sono stati però eh, contagiati, della chiusura degli spogliatoi. Allora noi ne abbiamo parlato con la direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL Toscana Sud-Est, Elena De Santis. La legionella è un batterio ubiquitario che si trova negli ambienti acquatici, si trova ovunque e si trova anche negli impianti idrici domestici. La maggior parte dei casi che noi abbiamo avuto, dei casi di malattia, eh, infatti non, non siamo riusciti a risalire a fonti di esposizione particolare per cui molto probabilmente l'infezione la contaminazione era proprio all'interno delle abitazioni. Hello l'azienda sanitaria a parlare di legionella per evitare allarmismi. Ad Arezzo nelle ultime settimane alcuni casi erano infatti balzati alle cronache, l'ultimo solo pochi giorni fa nella sede di Estra dove sono stati chiusi locali menze e spogliatoi perché trovate tracce del batterio, non era però stato registrato alcun contagio. L'ASL interviene a seguito di una notifica di un caso di malattia. Eseguiamo un'inchiesta epidemiologica sul malato per verificare se nei 10 giorni precedenti The <laughs> è stato esposto a fonti di rischio e dopodiché eh, se emerge una potenziale fonte di rischio facciamo dei controlli proprio sull'acqua, sull'impianto idrico di quella struttura. Dal 1 gennaio 2022 ad oggi sono stati rilevati 86 casi di infezioni da legionella in tutta l'Asra Toscana sud-est. In confronto con quanto è diffusa nell'ambiente raramente dà casi di malattia. Eh, può dare delle forme simili influenzali che si esauriscono nel tempo, di 2-5 giorni in forma autonoma eh, più raramente dalle delle forme invece di polmonite che possono anche nel 10-15% dei casi essere letali. Le persone più a rischio sono le persone anziane, le persone che hanno patologie concomitanti. Altri fattori di rischio sono l'esposizione a fumo di sigaretta e ad alcol e l'immunodepressione. Fondamentale dunque promuovere una consapevolezza diffusa. Nelle strutture che sono più a rischio, che sono le strutture recettive, gli ospedali, le grandi industrie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 Domani ricorre la giornata nazionale contro i disturbi alimentari, la giornata cosiddetta del fiocco Lilla, 15 marzo, appunto alle 16. In Piazza Sai Jacopo ad Arezzo, gli alunni dell'indirizzo coreutico del liceo Piero della Francesca realizzeranno un flash mob dal titolo Oltre lo specchio a Marzi Dentro. L'evento è stato organizzato per sensibilizzare proprio giovani e adulti sul tema dei disturbi dell'alimentazione. Scrivono alla Regione Toscana e chiedono spiegazione ai comuni di Cortona e Castiglione Fiorentino per la soppressione di un treno regionale, il, il 18.711, che... Partiva da Arezzo alle 12.56, diretto poi a Chiusi, con fermate a Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago. Da alcuni giorni, senza alcun preavviso e senza neppure aver aggiornato gli orari ufficiali, si è, si è assistito appunto alla soppressione del convoglio che è stato sostituito con un treno regionale che invece parte alle 13.10 ma che però non ferma né a Castiglion Fiorentino né a Camucia. I cuochi toscani confermano alla loro presidenza l'aretino Roberto Lodovici in occasione dell'assemblea elettiva dell'Unione regionale Cuochi Toscani. È stata dunque rinnovata la fiducia al presidente uscente per acclamazione per il prossimo mandato 2023-2026. Lo chef nato nella valdichiana retina ha iniziato la sua lunga Militanza nelle fila della Federazione Italiana Cuochi sin da giovanissimo accrescendo le proprie professionalità nel campo della ristorazione e del catering ha ricoperto diversi incarichi in federazione fino appunto a giungere alla presidenza regionale. E adesso invece parliamo di un primato tutto aretino, uno studente appunto di seconda media, quindi davvero giovanissimo che accederà alle finali nazionali dei giochi matematici del Mediterraneo. Non mi aspettavo di vincere perché è vero che non erano difficilissimi,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 E poi voglio fare qualcosa che fonda la mia passione per l'informatica con quella della matematica. E siamo alla cultura, il talento del piano Giulia Toniolo alla CAMU di Arezzo per il ritorno della stagione concertistica. Sì.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 Dopo una lunga malattia si è spenta all'età di 70 anni Rossana Bonanna Bernardini, una famiglia di appassionati per la musica, la sua da sempre... Rossana si era distinta nel panorama aretino per la sua particolare voce blues con la quale prendeva parte alle esibizioni di varie storiche band eh, tra le ultime apparizioni quella al Teatro Tenda che ha visto proprio la nostra emittente essere media partner nelle serate canore di beneficenza in favore del Calcit ma negli anni 90 aveva impresso la sua voce anche nei cori delle canzoni dei noi nati male i funerali si terranno domani mercoledì 15 marzo alle 14.30 nella chiesa di Sant'Agnese in Pescaiola alla famiglia, le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. E siamo allo sport, torna subito in campo l'Amen Scola Basket Arezzo per il secondo e ultimo turno infrasettimanale Proposto dal calendario del campionato di serie C-Gold alle 21.15 di domani, gli arbitri Montano e Forte di Siena alzeranno la palla a due della sfida tra gli amaranto di coach evangelisti e la synergy guidata in panchina da Alessandro Vadi. La compagine valdarnese occupa il penultimo posto in classifica ma davanti al pubblico amico è riuscita già a superare... La capolista Prato e due settimane fa il Val di Sieve in casa Amaranto servirà grande determinazione per provare a dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Lucca. Adesso facciamo un passo indietro e torniamo a domenica scorsa quando le bici e i partecipanti dell'Ardita 2023 hanno colorato Piazza Grande noi li osserviamo da un punto privilegiato. È un lunghissimo serpentone colorato e dal sapore retro quello che ha attraversato la città di Arezzo. Circa 400 gli appassionati di bici d'epoca che si sono ritrovati in Piazza Grande per la partenza dell'edizione 2023 dell'Ardita, baciata quest'anno dal sole e dal clima primaverile. Regione presente e ritiene eh, l'ardita una delle manifestazioni eh, più importanti sotto questo punto di vista. La ciclostorica dell'Alpe di Poti è un valore da tutelare anche dal punto di vista della regione. E noi ci crediamo, abbiamo messo ecco, il nostro eh, patrocinio proprio perché riteniamo che sia un'iniziativa eh, meritevole. A precedere il via l'esibizione degli sbandieratori della giostra del Saracino. Piazza Grande è una bellissima cornice già di per sé, ma con, questo, con questi tanti atleti che si sono ritrovati stamattina qua da molti parti d'Italia, devo dire, eh, c'è veramente un colpo d'occhio eccezionale. Tre, come sempre, i percorsi proposti dagli organizzatori, il gourmet pensato per tutti, il classico e l'ardita, con la sfida all'Alpe di Poti lungo la salita dedicata a Marco Pantani e già Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia 2016. Siamo riusciti a creare questo percorso permanente dell'ardita che valorizza il territorio, le strade bianche che abbiamo, le strade minori, la città, anche i borghi vicino e questo piace e fa bene anche al turismo della città. Chiudiamo con una notizia che riguarda l'equitazione. Per quattro settimane, dal 21 marzo al 16 aprile, i più grandi cavalieri del mondo saranno protagonisti ad Arezzo del Toscana Tour, il concorso internazionale di salto ad ostacoli organizzato dall'Arezzo Equestrian Center con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione di Fiera Cavalli Verona che quest'anno taglia il traguardo delle 17 edizioni, 4 Gran Premi, 1000 cavalli a settimana, 1500 cavalieri e amazzoni provenienti da 30 nazioni. Tra gli azzurri protagonisti più attesi ci saranno Federica Ciriesi, campionessa italiana in carica, e il carabiniere Emanuele Gaudiano, forte di due presenze alle Olimpiadi, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.